Arriviamo alla terza parte e quindi ci occupiamo delle cosiddette licenze open con un focus sull'ambito dei dati, ovviamente visto il tema della lezione, quindi le licenze open per dati. Vi ho già un po' anticipato l'argomento, quando abbiamo visto quella slide, no? quello con lo schema con la parte arancione a sinistra e la parte blu a destra in cui c'era il simbolino con le due C cerchiate, CC che sta per Creative Commons e vi ho spiegato, vi ho anticipato di cosa si trattasse. Adesso lo vediamo un po' più nel dettaglio. Eh, è un tema molto complesso, soprattutto quando si parla di licenze per dati, cioè le licenze open sono in realtà molto semplici, le licenze Creative Commons sono state pensate proprio per essere semplici, dal, eh, quindi facilmente utilizzabili anche dai blogger, dai fotografi, dagli da utilizzatori, dai so, social media manager, sono molto intuitive, no? ci sono questi simbolini, probabilmente le avete anche già viste le licenze open Creative Commons nei vari blog e siti che frequentate, ne, ne, ne vedrete una alla fine di queste slide, cioè queste slide hanno, sono a loro volta ingrassate sotto licenza Creative Commons, ma le vedete tutti i giorni quando capitate ad esempio su Wikipedia. Quando utilizzate una, non so, fate una ricerca su Google per vedere eh, che ne so, quanti abitanti ha il tal comune o, o, o in che anno è nato l'attore che, che state guardando in un film, ehm, quella pagina è sotto licenza Creative Commons perché tutta Wikipedia è open, è l'enciclopedia libera perché dietro c'è anche una licenza che, è, che la rende libera. Okay, ecco, quindi quell'esempio ci fa capire come le licenze open siano... Tra, tra noi molto più di quanto si, si possa immaginare, no? però se applichiamo le licenze open al mondo dei dati effettivamente siamo su un terreno un po' complicato, un po' complesso, perché non, è complesso, non sono complesse le licenze, è complesso il diritto che ci sta dietro, quel diritto sui generi che vi ho citato prima per le banche dati ha dei meccanismi diversi rispetto al diritto d'autore to cure, il diritto d'autore più generale, e quindi le stesse licenze Creative Commons che a loro volta erano nate, erano, erano state pensate per la musica, le immagini, i testi sui dataset, sulle banche dati hanno mostrato anche loro un po' di, di, di problemi, di, di, eh, insomma mancava qualche, era sfuggito qualche aspetto, dopo vi spiego un po' meglio cosa è successo, però ecco, se volete proprio approfondire il tema delle licenze per dati ho un mio videocorso eh, molto approfondito che mi sembra anche venuto discretamente bene anche molto recente perché è stato fatto lo scorso febbraio, quindi il mese scorso al Politecnico di Torino e quindi potete attraverso questo link passare a vederlo e approfondire oggi rimaniamo su questo piano ancora un po' introduttivo, cioè ricordiamoci che siamo qua siamo in, questa, in questo eh, ovale, questo uovo cerchiato di verde, cioè il libero utilizzo che è stato stabilito dal titolare dei diritti. Cioè io trovo un'opera, trovo una banca dati, oppure un'immagine, oppure un brano musicale e lo posso utilizzare senza dover chiedere il permesso perché è di libero utilizzo. Ma non perché ci sia una norma di legge che lo, che lo stabilisce, ma perché è proprio stato il titolare dei diritti a volerlo liberare. Che è l'esempio che ho fatto io con le mie slide, no? Voi potrete poi prendere queste mie slide e riutilizzarle, ad esempio, per fare un'infografica, no? Uno prende qualcuna delle mie slide e realizza un'infografica que di questa lezione. Anzi, se qualcuno è bravo a farlo, lo invito volentieri a fare questa cosa, a me fa piacere, e l'ho già, come dire, giuridicamente autorizzato a farlo, proprio attraverso l'applicazione della licenza open che trovate nell'ultima pagina delle slide ci sono delle condizioni che vanno rispettate però tendenzialmente è un utilizzo libero e vedremo come questo fenomeno può, può essere diciamo congeniale al, al tema del riuso dei dati pubblici il senso delle, delle licenze open è questo quello che vedete in questa sorta di, di, di insomma, gamma di grigi di sfumature eh, in, in, diciamo, nei due estremi che abbiamo già citato prima da un lato c'è tutti i diritti riservati copyright, la C classica C di copyright cerchiata che tutti conoscete a destra abbiamo l'altro estremo cioè pubblico dominio il diritto è scaduto quindi non c'è più nessun diritto su quell'opera non devo più chiedere il permesso a nessuno nessun diritto è riservato per creare una, una, una, delle sfumature intermedie devo far leva proprio sulla volontà del titolare dei diritti, il quale, a seconda della licenza che utilizza, mi darà più o meno libertà di utilizzo sull'opera. Ecco, ripeto, in questa sede non posso farvi vedere tutte le licenze, sono sei licenze, abbiamo detto, vi avevo eh, forse anticipato, sono sei licenze, più il, il CC0, eh, ovvero quello strumento che permette di rilasciare a pubblico dominio subito un'opera. Quindi sono sette opzioni totali. Ok? e si collocano esattamente qua in mezzo dove vedete questa gamma di, di grigi con il, il, il simbolino cc e la scritta alcuni diritti riservati perché è esattamente quello che fanno le creative commons rilasciano le opere in un regime di copyright più elastico, cioè solo alcuni sono solo alcuni diritti vengono riservati, gli altri vengono lasciati diciamo, di libero, di libera in libera fruizione il ehm, l'immagine, possiamo dire, che, che, che rappresenta meglio e fa comprendere meglio il concetto di licenza open rispetto a quello di licenza proprietaria è questa, è la metafora del, del cartello, no? un cartello all'ingresso di un parco. No? Andate in un parco e trovate un cartello che vi dice cosa si può fare e cosa non si può fare all'interno di quel parco. La metafora la potete applicare alla, a un'opera creativa, cioè il parco è l'opera creativa, e io se voglio fruirne, devo stare attento a fare alcune cose e altre astenermi di farle perché sono vietate. Questo è il concetto del diritto d'autore, no? in metafora. Eh, la differenza qual è che la licenza proprietaria è una licenza che viene utilizzata più che altro per sottolineare i divieti o addirittura per aggiungere divieti rispetto a, eh, a quelli che già normalmente la legge prevede. E quindi come vedete nella metafora di sinistra, la licenza proprietaria, il cartello è pieno di divieti e ha solo qualche permesso. Qualche permesso ci deve essere sempre perché sennò non sarebbe una licenza. Perché cioè, la licenza, se ci fate caso, la parola licenza deriva dal licere latino e quindi autorizzare, cioè permettere. È un atto autorizzativo la licenza. no? La, la, la, la patente di guida in inglese viene chiamata license perché è un'autorizzazione a portare un veicolo, a guidare un veicolo, Ok. quindi una licenza è sempre qualcosa che autorizza qualcun altro a fare qualcosa e la licenza proprietaria però è una licenza in cui le autorizzazioni sono molto molto ristrette a favore invece di una serie di divieti e di condizioni che il titolare dei diritti ci sta imponendo. La licenza open non fa altro che invertire questo rapporto, quindi se ci spostiamo alla destra dello schema della nostra immagine vedete che il cartello è lo stesso, il parco è lo stesso, ma essendoci la licenza open io so diciamo, che alcune cose sono già autorizzate, sono libere, perché c'è scritto lì, ok? E quindi non devo chiedere il permesso al guardiano del parco o al padrone del parco, perché c'è già scritto, cioè, è chiaro, no? Io posso giocare a pallone, posso... Eh, mettere a fare il picnic, posso sdraiarmi al sole sulle aiole però magari ci sarà comunque qualche condizione da rispettare ad esempio però non è possibile, eh, non è possibile raccogliere i fiori, non è possibile calpestare alcune aiuole particolari circondate dalla, dalla rete ad esempio, non, non è possibile accendere fuochi, no, quindi qualche condizione rimane perché se sennò sarebbe un pubblico dominio, se non ci fosse neanche una condizione sarebbe un CC0 un tut tutto libero, quindi nessun diritto riservati, e invece come vi ho detto le licenze open sono alcuni diritti riservati, quindi questa è la metafora che ci fa capire abbastanza bene il concetto. Dobbiamo adesso arrivare a spiegare come questo strumento delle licenze open, quindi questo che vedete a destra, può essere eh, fondamentale o quantomeno utile per incentivare e abilitare il riuso dei dati delle pubbliche amministrazioni, cioè i dati pubblici che sono l'oggetto, diciamo, della nostra lezione di oggi. Le licenze, come vi ho detto, sono tante. Io vi ho citato le 7, le 6 più una licenza Creative Commons, cioè una sarebbe questa qua, il CC0, che vedete a destra. CC0 è, il, vedete, una dichiarazione di rilascio in pubblico dominio. Quindi non è una vera e propria licenza, infatti, vedete, è distinto rispetto alle licenze è una, eh, una promessa di non, di non esercitare più diritti, una dichiarazione solenne di rinuncia ai diritti. Eh, le licenze sono tante però nel mondo degli open data, cioè dei dati aperti, eh, solitamente si usano queste due famiglie di licenze, queste, quelle con la semplice richiesta di attribuzione che è lo schema diciamo, la, la colonna in mezzo e poi quelle messe tra parentesi rossa che sono quelle che richiedono l'attribuzione e anche l'applicazione della stessa licenza, cosidd il cosiddetto share alike. Eh, ripeto, purtroppo non abbiamo il tempo di andare nel dettaglio di tutte le licenze e di spiegarvi le varie applicazioni. Comunque, queste sono le sigle che normalmente troverete CC CCBI BY o CC BY SA. Sono eh, individuano il, diciamo la sottospecie di licenza Creative Commons, poi ce ne sono altre sotto che di fatto eh, più o meno ripetono e riproducono lo stesso effetto delle, delle CC ma sono licenze scritte da altri enti, quindi fanno, fanno sostanzialmente lo stesso lavoro ma sono licenze diverse eh, eh, purtroppo appunto non abbiamo tempo, se avete interesse di approfondire questo tema rimando a, quel video che ho già, a quella mia video lezione che ho già segnalato prima, che è invece tutta tutta eh, dettagliatamente dedicata a, eh, a questo argomento, cioè al tema delle licenze per dati.